La giornata si svolgerà così, leggeremo un po', chiacchiereremo un po' e poi ci sarà Luca Gliotti che faccio scendere più tardi eh, a cucinare un polpettone. Adesso voi assistete a una lettura adagiata su un letto di un <coughs> Dalle ammazza... <coughs> Allora ci vuole un applauso di... Voi. No, no, <applausi> grazie. e farebbe ritornare alla gioventù del cabaret quando men che ragazzo okay, andiamo... <ride> dal, diario di Pe... dal diario di Pellegrino Artusi, sabato 17 giugno 1895, a pensare che solo ieri arrivando in questo maniero mi figuravo pace e tranquillità Sarebbe da darsi del minchione. Gli avvenimenti della giornata odierna sono stati talmente tanti e assurdi in tal misura che mi par follia scriverli tutti. Stamani ci siamo svegliati con l'urlo e con il morto, e già questo è lontano da ciò che io mi immagino come tranquillo. Poi, oh, come se non bastasse, il morto non ha avuto il buon senso di passare a miglior vita per conto suo, no? È stato ridotto al cadavere da qualcun altro. È stato convocato un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale almeno mi è parso persona da bene, che ci ha interrogati tutti quanti e adesso, quanto so, sta provvedendo a interrogare la servitù. Ma di questo non merita scriverti. Si scrive un diario per ricordare, ed io, di questo omicidio, mi ricorderò finché campo, anche se dovessi perdere il bene dell'internet. Mi preme invece sfogare su queste carte ciò che la buona educazione e la mia tarda età non mi possono far sfogare sulla viva carne. Quest'oggi, ritirato in un angolo del giardino in cerca di un po' di quella pace che divisavo, arrivando qui venne distratto dal rumore di una giovinetta che piangeva disperata dietro alle frasche e guardando dietro la siepe mi sorpresi un poco nel vedere in lacrime dietro di essa nient'altro che la altera e bellissima cameriera la quale ieri mi aveva accompagnata alla mia stanza. È inutile che qui di fronte a me stesso io finca sentimenti diversi da quelli che ogni uomo ha nel vedere una bella fanciulla in lacrime, quella di stringerla tra le braccia e consolarla, nei vari modi che la natura suggerisce, del suo dolore quale esso sia. Portole quindi un fazzoletto di batista, «Le chiesi se conosceva bene il povero Teodoro, datosi che ma vidi che ella leggeva in mano un ritratto a fotografia del defunto. Ella, dopo un altro poco di pianto, mi disse che era la sua fidanzata e che avrebbe dovuto sposarsi entro breve. Io, instupidito...» Rimirando la fotografia non trovai di meglio da dire che era veramente un bellissimo giovine causando così un ulteriore venne a sapere che il giovane aveva da poco trovato i soldi necessari per sposarsi dopo aver venduto le sue poche cose per investire nel commercio insieme allo suo conoscente e le aveva confidato che sarebbero partiti per la città nel mese successivo e che egli intendeva dare gli otto giorni di lì a poco una storia così lacrimevole narrata da una giovine dalle fattezze così giunoniche non mi poteva lasciare indifferente e più volte nel corso della giornata mi sono finto nel mio pensiero cosa avrebbe potuto essere se io fossi adesso un bel pezzo più giovane di quel che non sono come contrasto dopo essere stato interrogato ci è stata servita la cena la quale necessiterebbe della penna di uno di quei bei poeti francesi cari al signorino Gaddo che tanto godono delle disgrazie proprie d'altrui sono si sì bravi nel narrare i malesseri e le inquietudini di ogni fatta le mie povere virtù di no temo non siano abbastanza per la cena infatti mi sono trovato seduto tra le due signorine Ferro in un'atmosfera alquanto surreale. L'una delle due, infatti, mi dimandava continuamente dettagli sulla mia cucina, sulla casa dove abito e sugli affari miei in generale, mentre l'altra, che mi è ormai chiaro essere completamente rincorbellita, annuiva di continuo, mostrando un sorriso a tre denti di numero che avrebbe tolto l'appetito anche a un suino. Tale grottesca conversazione si svolse nel silenzio più assoluto in quanto nessuno degli altri commensali aveva alcuna voglia di parlare, come è comprensibile. Per buon peso, lungo tutta la cena, ebbe addosso gli occhi dei due figliuoli del barone, i quali entrambi mi guardavano come se avessi appena vomitato nel piatto. Sulle mine della signorina Cosima ormai non ci sono più dubbi, temo. Per parte mia mi sono liberata a fatica Delle mie due ultime sorelle Pagando di tasca mille Francesconi l'una Di maritarle e di Zitellone Per casa ne ho avuto abbastanza Per trovarmi di nuovo in mezzo alle scarpe Anche sui pensieri dei giovani signorini Mi pare di avere le idee chiare Se potessero Mi metterebbero in ceppi E mi consegnerebbero all'autorità Senza porre tempo in mezzo Come assassino, strozzino e avvelenatore. Insomma, delle somme Ero venuto qui per consigliare il signor Barone sulle sue cucine e per passare una settimana tranquilla e mi trovo a rischiare di essere imputato di omicidio o promesso a sposo di una vecchia demente che potrebbe essere chetata solo con la calce viva. Di conto mio occorrerà che faccia come nella storia dei due sassi bianchi e trovi un modo per togliermi l'impiccia alla svelta. Dopodiché il buon barone di Pendente se vuol rivedermi dovrà aspettare di essere invitata a casa mia. Domenica notte. Il ritmo dei passi sul senciato non lasciava adito a dubbio. Gaddo era fuori di sé. Di solito Gaddo camminava a pasti regolari, lenti, fermandosi spesso a pensare, udire, fantasticare. Adesso invece stava quasi marciando a ritmo regolare, forse accelerando un pochino col piede che affrontava bene e faceva trattare i ciottoli sotto le suole e pensare che la serata era partita bene. Arrestata la serva che aveva tentato di uccidere il padre anche grazie al suo aiuto, o almeno così pensava, e trovata l'ispirazione per una nuova lirica. Proprio mentre tentava di riprendere fiato, sdraiato tra le spighe, dopo aver sperperato tutto il proprio capitale di ossigeno nei 36 metri di corsa, dietro alla Agatina, l'arrestata, mentre tentava di ricominciare a respirare, caddo, si era sorpresa a guardare il cielo sopra di sé, un cielo terzo, limpido, senza una nuvola, un cielo altissimo, senza punti di riferimento, un cielo impossibile da poter misurare, cazzo che idea, aveva deciso di prendersi una serata libera in paese insieme al fratello, e mentre l'avo andava alla sua solita osteria, il si era perso nei vicoli di Volgheri, passeggiando lento e pensando alla nuova poesia, un cielo che non si può misurare, quel cielo così alto, con Cosa può fare prima alto? Cobalto, certo, ma il cielo non è cobalto. E a me che mi frega. Là, dove nell'alto il turchese si muta nel cobalto. Mica male, no? Eh sì, però, non è vero. Più guardi in alto, più il cielo si schiarisce. Che barba, quando la poesia deve fare i conti con la realtà, che barba, verrebbe così bene. E, perso nei versi, aveva continuato a camminare fino a quando, a un certo punto, il suo cuore, già sensibile per conto suo e di più, sovreccitato per il nuovo carne, aveva dato un battito più forte, perché a qualche metro in fondo al vicolo, era comparsa una figura maestosa, la testa leonina, la barba folta l'incedere pesante e consapevole, che tutti da quelle parti conoscevano bene, Giosuè Carducci. Gatto si era quasi immobilizzato mentre il poeta si avvicinava l'ente maestoso nella strettezza del vicolo guardandosi intorno con calma. Di suo piatto Gatto aveva lasciato sfidare la figura imponente chiedendosi se era il caso di salutarlo o meno se doveva fare mostra di averlo riconosciuto o no, se invece non era meglio palesarsi e dirgli buonasera senatore, mi scusi da dire ma, ma, ma cosa sta facendo? Mentre Gatto stava immobile a guardare infatti il poeta si era fermato davanti ad un portone e lo aveva studiato severamente per qualche secondo, quindi... Trovatolo confacente, si era smottonato con difficoltà. I pantaloni aveva incominciato tranquillamente a liberarsi la vescica, la testa verso alto e il fare indifferente che caratterizzano il vero professionista della pisciata alla pelle. Gatto rimase in pietrino. Dopo una riuscita di secondi, il gommi del rampollo si era avvicinato al Pape pisciante e lo aveva guardato con stupore dei E i caducci? Nulla, nulla. Lì, come se niente fosse, a quel punto cadde esplosso, ma cosa diavolo state facendo? Disse con voce, tremante di rabbia e di sorpresa. Per nulla, turbato, il poeta, cominciò. Non vedi, caro, che stai disturbando? <ride> Su un portone, tranquillo, sto pisciando. <ride> Io piscio dove mi pare e quando voglio... Piscio sopra la, la uova e sullo scoglio, piscio sulla moneta e sopra il foglio, piscio sul Vaticano e in Campidoglio. E se continui a rompermi i coglioni, piscio sul muso a te e anche a tu padroni. E terminato l'endicasilla così di E girò sui tacchi imperturbati lasciando il povero gatto immoto e ammutolito. E così quando si era ripreso Gatto si era incamminato verso casa a piedi 4 km ma la rabbia è un carburante da non sottovalutare rabbia per non aver fatto una per la, pardon, rabbia per aver fatto una figura di merda stellare di fronte al proprio punto di riferimento rabbia nel constatare che dei due quello che si era comportato male non era certo lui ma quell'altro vecchio schifoso che si metteva a pisciare su un portone senza batterciglio eppure chi si era sentito in imbarazzo? era proprio l'incolpevole giovine rabbia Soprattutto per aver scoperto che il proprio idolo era in fondo un uomo come tutti gli altri. E questa rabbia, come accade per i sentimenti che noi riusciamo a sfogare, si era accumulata verso casa, montando e gonfiando in attesa di un bersaglio su cui poterla sfogare. Siccome siamo in un romanzo, a questo punto sembrerebbe strano che il povero e disilluso nobiluomo non trovasse in tempo breve un elemento incolpevole su cui rivelare la rabbia di cui sopra. Non sorprenderà quindi nessuno venire a sapere che, appena entrato in casa, per prima cosa, il gatto inciampò nel cane briciola. <ride> Ma che succede? E io che ne so! Rumore di passi di corsa, ringhiale di canide e respira famoso. Chi è là? Oddio! Saranno mica i ladri, silenzio improvviso, rumore di piatto che si infrange, cane che abbaia, voce umana che dice qualcosa tipo bestia di merda. <ride> Cecilia, cosa sta succedendo? Non lo so, nonna, è tutto buio. Oh, scusate, nulla signorina, ci vorrebbe una candela. Detto fatto, dalla camera in fondo al corridoio, uscì una figura in camicia da notte bianca e cuffia di cotone col pom, -pom. con in mano una bugia e relativa candela accesa testa tenuta prudentemente a distanza dalla barba cespugliosa alla trevola luce emersero quindi in rapida successione A. Cecilia in camicione bianco di cotone e vestaglia piedi scalzi, occhio assonnato B. Cosima Bonaiuti Ferro in un sbergo da notte di tela ferrata del peso di circa chilogrammi quindici con cazzino in cotone coordinato secondo il catalogo primavera-estate della zitellona di razza C. signorina barbarici vestita chissà come perché dalla porta della camera sporge solo la testa col collino smunto a mo' di tartaruga post-moderna D. pellegrino artusi in vestaglia di seta e ciabattina di pelle all'uso moresco. Mentre il dottore si avvicinava al resto della eh. compagnia, dalle scale erano saliti i due contendenti, ovvero il cane Briciola e il Gatto. Il cane di massa visibile ma di atteggiamento minaccioso, abbaiava e ringhiava indietreggiando all'indirizzo di Gatto, rimbalzando all'indietro di qualche centimetro a ogni lacrato per via dello spostamento d'aria. Gaddo con in mano un candelabro senza una scarpa, sudato, spettinato e incazzato come un maiale può esserlo a gennaio avanzava inesorabile verso l'animale Oh gadduzzo, cosa fai? Sorpreso dalla luce e dalla quantità di persone, Gaddo guardò la zia per un attimo come se stesse valutando di cambiare bersaglio Poi gettò il candelabro in terra con fuga. Io cosa faccio? Io torno a casa mia, Dio Cristo, e per prima cosa inciampi in quel tuo cane nei miei stivali. Faccio appena in tempo a rimettermi in piedi e questa bestia mi morda la caviglia. Ma poverino, l'hai spaventato, lui dormiva e tu lo pesti, povera briciola! Cosa ti fanno questi cattivacci? Cattivo, sì, caldo, è stato proprio cattivo, vieni, brisolina, vieni. E la signorina Cosa ma si diresse amorevolmente verso il proprio animale, il quale continuava a mostrare i denti e gengiva le rede. purtroppo. Quando ne era uscito, l'artusi aveva lasciato aperta la porta della propria stanza, dentro la quale non fallavano, non uno, ma due amici, i quali, svegliati da tutto quel trambusto, avevano reagito in modo diverso. Simillone, timoroso per natura, si era rimpiattato sotto il letto. Bianchino, più intrapendente, era uscito in corridoio ed aveva subito individuato il nemico. Così. Mentre la signorina si avvicinava, il cartone si era gonfiato come una palla e aveva cominciato a soffiare, quindi, valutando che il nemico pesava meno di lui e non aveva unghie affilate, si era gettato all'attacco. I momenti che seguirono furono convulsi. Al centro del corridoio, i due animali formarono una palla di pelo miagolo ringhiante, mentre ai lati gli spettatori assistevano ai poteri. Mentre Artuti tentava di richiamare all'ordine il proprio animale in dialetto romagnolo «Ben Banquà!» «Bien Buzen!» «Ben banqua, La signorina con aiuti ferro si diresse verso il peloso sferoide e tentò di risolvere la situazione assestando una bella pedata di collo pieno al felino il quale si trovava sopra al cagnetto e lo stava brutalizzando. Ma mentre la signorina caricava il calcio, le due bestie avevano invertito la loro posizione. Così... Il piede della signorina Cosma impattò con vigore contro la propria bestiola piegandola a ferro di cavallo e proiettandola verso il muro su cui si stampò, uggiolando. Vedendo la scena, Gardo era rimasto impietrito, ma, subito dopo, con uno sbuffo strozzato incominciò a ridere. Dopo un attimo ridevano tutti, tutti, compresa la Barbarici che col suo collino da tartaruga, l'artusi con i suoi baffoni da militare e il dottore con la sua barbona da persona seria, tutti. Tranne la signorina Cosima che è Paonazza si era rivolta all'Artusi voltando il collo voi, voi, perdonate signorina Cosima, ma la signorina Cosima appunto il dito verso il micio che stava rientrando veloce in casa sua, voi e le vostre bestie, è tutta colpa vostra e io, io che mi figuravo? Io, signorina, sono costernato, disse l'Artusi, ridendo, ma eh, vedete, non vi azzardate ad avvicinarvi e non vi permettete. Divolgermi la parola, brutto, selvaggio, schifoso, grassone, che non siete altro! Non voglio venervi né parlarvi mai più, avete capito? Mai più! Briciola, vieni qui, piccino di mamma!